おこ、こんな夜遅くまでどこを突き歩いてた父ちゃん。<笑> Dio, nel castello con la sorella di poco, le propone di diventare uno zombie e ottenere la vita eterna con delle false promesse, ma lei non sembra voler accettare e glielo fa capire mollandogli uno schiaffo. Quindi Dio la lascia a Dubi lo spettro, uno zombie che non è clemente con lei. La ragazza prova a fuggire invano, ma proprio nel momento in cui la prende, a Dubi cade in testa un'incudine. È stato Jonathan a lanciargliela. I sei arrivano a soccorrere la sorella di poco e Jonathan affronta Dubi. Dal sacchetto che Duby ha in testa, sbuccano dei serpenti che mordono Jojo in faccia. Lui però, controllando il suo sangue alla perfezione, espelle il veleno. Altri serpenti sguarciano il sacchetto e Duby mostra il suo volto. Jonathan è di nuovo sotto attacco e facendo passare delle onde attraverso i serpenti velenosi, uccide Duby. Jonathan arriva in cima al castello, proprio davanti alla porta dietro cui si cela Dio. La apre e se lo trova davanti. Venuto, Dio! 生きてたのか。上条。という今躊躇いもなく貴様を斬殺 perché vuole essere lui a vendicare Zeppel uccidendo Dio. Usa di nuovo il suo Thundercross Split Attack e riesce a spezzare la guardia di Dio, ma lui congela tutto il corpo di Dyer per poi frantumarlo come porcellana. Negli ultimi attimi di vita, Dyer morde una rosa, la carica di onde concentriche e la sputa, facendola finire nell'occhio a Dio, che la prende malissimo. Dopo ciò, Dyer muore. Jonathan estrae la spada che Braford gli ha donato e sfida Dio. Dio però è ancora seccato per la rosa. 生きになるなよ。チビラフェイ、アンジェットとどもの野さだ。青ちょびた辛を餌としてやるぜ。出ちゃな。やつのこの世のどんな悪よりもっとすごい性格が。これまでのレセセッテンディな態度など単なる仮面にすぎねえ。これがやつ Mentre Speedwagon, Tom Petty e Straizo affrontano gli zombie. Jonathan, invece, affronta Dio. <tose> <tose> Mentre Dio è in salto, Jonathan gli lancia delle rose che aveva raccolto prima e, quando atterra, lo attacca da sinistra, la parte dell'occhio colpito. Usando questa tattica, Jonathan riesce a tagliare un braccio a Dio. Jojo sfrutta il momento di debolezza di Dio, e con un fendente riesce quasi a tranciarlo a metà: la è così! È così! Ah, questo... È È con le mani congelate, Jonathan non può nulla mentre Dio gioca con la sua carotide. Jonathan prova a contrattaccare con un calcio, ma Dio ne tira uno più veloce, che congela la sua gamba, e gli pesta l'altro piede, congelandolo e bloccandolo a terra. Jonathan aveva avvicinato la punta della spada alla fiamma di una delle torce sul balcone, e il suo calore è più forte del congelamento di Dio, quindi riesce a scongelarsi e a liberarsi, e colpisce Dio in faccia con un sunlight hell overdrive. Le onde però non sono andate a segno, perché al contatto con la sua faccia, la mano di Jojo si è congelata. Dio intanto riattacca al suo braccio e le due parti del suo corpo. Jonathan usa un pugno carico di onde, ma lo passa sulle fiamme e lo unisce ad un altro pugno quindi lo scaglia contro Dio. Jonathan colpisce Dio dritto al petto, che cade giù dal dirupo, sotto al balcone. Dio Dio! Jonathan, piangendo, crolla a terra e sviene. sono <totipo> Ha fatto... ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Mr Mario oggi. Siamo qui con la recensione del penultimo episodio della prima parte di Jojo. questo episodio è veramente spettacolare cioè, non lo so, questo episodio ha quel qualcosa che altri episodi non hanno Che molti episodi non hanno Succedono tantissime cose Ma quella che mi ha divertito di più è l'incudine in testa lui. Cosa fatto per prendersi un incudine in testa, poverino? Ok ragazzi, io andrei direttamente alle votazioni Partendo dalla storia, questo episodio non lo spiego neanche il perché Si becca un 10, fisso, punto Parlando invece dell'azione, allora, sull'azione sono... Diciamo un po' indeciso, se posso dirlo, perché sì, l'azione per praticamente tre quarti di episodio c'è azione, però non è il tipo di azione che c'era magari negli altri episodi, era un'azione un po' più lenta, insomma, c'era un po' più eh, di contatto tra i due fratelli, insomma, perché Jonathan, a discapito di tutto quello che è successo, fino alla fine reputa Dio un fratello, ma tornando all'argomento, cioè l'azione, uh, c'era, insomma, quello che volevo dirvi è che c'era, era un po' più lenta rispetto magari agli altri episodi, quindi però contando anche l'importanza di questa battaglia nella storia che è durata anche molto, io a questa battaglia, a questo episodio, per l'azione, contando anche l'incudine in testa a dubbi, darei... Un 9. Parlando invece dell'aspetto su cui voglio soffermarmi un po' di più, cioè um, l'animazione, qui ho un po' di cose da dirvi. L'animazione, come negli altri episodi, anche qui è veramente bella. Uh, I disegni sono fatti molto bene, a parte alcune scene dove i personaggi sono in secondo piano e la loro faccia praticamente è praticamente... È... Linee messe in croce, e questa è un po' una pecca, ma per il resto l'animazione, la, soprattutto nelle fasi finali del combattimento, è splendida, è veramente splendida. Nelle inquadrature finali di Jonathan e di Dio c'è cioè una qualità assurda, secondo me. Parliamo anche poi di una scena che purtroppo, come già sapete, non posso mostrarvi, ma eh, un po' mi ha stupito questa scena, non me l'aspettavo così tempestiva. Mentre ehm, cade giù dal, dal dirupo, insomma, Dio in un momento di pazzia, in uno scatto, fa fuoriuscire. Come ve lo spiego? Insomma, fa fuoriuscire dai suoi occhi un, una specie di raggio laser, se possiamo chiamarlo così, che è la sua linfa vitale, che può praticamente fare ciò che fa un raggio X, attraversare tutto e tutti infatti jonathan per qualche centimetro riesce a mancarlo eh, perché sennò gli avrebbe proprio spappolato il cervello infatti è un colpo così potente che arriva allora arriva al tetto del castello trancia in due il tetto del castello e trancia in due anche le nuvole e quella scena è pazzesca secondo me è, è bellissima è fatta anche molto bene quindi ragazzi contando tutte queste cose a parte Uh, dando un po' come pecca i disegni da zoomato quindi um, avrei voluto dare il 9 ma ci lascio l'8 quindi ricapitolando i voti abbiamo per storia 10 ragazzi il primo 10 del, della serie mi sa il primo 10 mi sa sì. per quanto riguarda l'azione invece do un 9 e invece parlando di animazione vi ho già spiegato il perché avrei voluto dare 9 ma per quello screzio o no. Quindi ragazzi siamo agli sgoccioli, siamo veramente al finale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e mi raccomando domani non mancate all'ultima onda. Ciao ragazzi!